Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey Oggi vi mostro un antivento per il Liverpool per la stagione 22-23 Questo antivento del Liverpool per la stagione 2022-23 è prevalentemente di colore rosso borgogna L'antivento presenta nella parte alta del petto una sezione di colore rosso brillante La stessa tonalità di rosso è riproposta anche sulla parte interna delle maniche. Il logo Nike e lo stemma del Liverpool sono di colore bianco. Questo antivento è dotato di cappuccio con cordoncini. Un antivento molto elegante e curato che potrà tenervi caldi durante gli allenamenti nelle giornate fredde. L'eleganza del capo permette di indossarlo anche nella vita di tutti i giorni. Cosa ne pensate? Nella mia classifica questo prende 3 stelle. Bello, ma devo dire che eh, non è mh, uno dei miei preferiti. Sicuramente però di un'ottima qualità, con dei colori eh, veramente azzeccati, che vi terrà caldo nelle giornate ventose. Qui in alto trovate il costo per questo antivento è veramente bassissimo. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, quindi cosa aspettate? Andate a vedere sul sito quale offerte ti attendono. Ora vi lascio alla parte finale sulla quale, nella quale vedrete la vestibilità. Io spero nel frattempo che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!